Benvenuti in questo nuovo video, oggi allenamento total body per chi come me magari si trova in un momento in cui non ha una vera e propria routine di allenamento ma riesce a dedicare magari una volta ogni tanto del tempo ad allenarsi e quindi vuole fare un po' tutto. Quindi oggi faremo 4 mini circuiti da 5 minuti, uno focalizzato sull'addome, poi passiamo all'appe, alle gambe e poi alla fine un circuito da 5 minuti di quei esercizi composti, completi che piacciono a me per quindi un totale di un workout di 20 minuti io lo farò una volta perché ho appunto 20 minuti da dedicare quindi let's go! iniziamo con l'addome, 5 minuti facciamo 5 esercizi, un minuto per esercizio senza pausa iniziamo con dei crunch let's go chiudo le mani dietro su. questo è perfetto per chi quando fai crunch sforza il collo che essenzialmente il collo appoggia il braccio. Table top, quindi appoggio bene la schiena, gambe a 90 ⁇ porto giù. Mi raccomando, la schiena sempre attaccata al pavimento. Inizia metti pigliare la nocchia. lascia un twist, quindi da qua, posso tenere le gambe appoggiate e sollevarle e giro, fatelo piano, più piano è fatto più è doloroso. 20 secondi 10 10 okay. oh. riposiamo un minuto abbiamo finito il circuito dedicate agli addominali adesso passiamo al circuito dedicato all'upper body, allora inizio facendo dei piegamenti ok quindi un minuto di piegamenti bellissimo piegamento mi raccomando si parte da terra braccia al lato del seno prendo il respiro e salgo spingendo tutto il corpo come un tronchetto quindi da qui su e scendo questo è un piegamento per un minuto probabilmente non riusciremo a farlo per un minuto di fila quindi nel momento in cui nel momento in cui sentiamo che eh, non ce la facciamo più invece di farlo male quindi invece di farlo così non so così appoggiamo le ginocchia e continuiamo a farlo bene quindi qui tengo giù le ginocchia e tengo giù i piedi stringo la donna e stringo i gluti un minuto giù leggermente i glutei, mi tiro su ah, oh, non più ah, oh, non faccio più no abbastante ok, quindi adesso spalle quindi facciamo i shoulder taps quindi la posizione di plank mi tocco le spalle senza cercare di ammigrare troppo abbiamo l'ultimo walking class questo è un periodo in cui il massimo sforzo che faccio è racchettoni e un po' di verticali sulla spiaggia ok allora finito il secondo circuito adesso diamo un po' di riposo all'addome ma no all'addome non tanto ma soprattutto alle spalle l'addome lavora sempre comunque e facciamo gambe quindi 5 minuti 5 esercizi sapete che quando faccio gambe a corpo libero mi focalizzo principalmente sui glutei perché ho capito che è quello che funziona meglio sul mio corpo. Per allenare la gamba intera utilizzo carichi pesanti cercando di lavorare sulla forza esplosiva piuttosto che andare a stressare a lungo tempo il muscolo come si fa ad esempio quando si fanno i glutei. Quindi 20-50 ripetizioni di un esercizio è una cosa che non faccio mai solitamente per la mia gamba perché ho notato che questo tipo di esercizi sulla mia gamba mi vanno soltanto a gonfiare però in questi giorni eh, non ho carichi, non ho neanche il mio orsetto, orsetto il pesetto quindi ci sarà qualche esercizio che va anche a lavorare sul quadricipite e un po' a sforzarlo eh, l'importante poi è riposarne in tempi giusti io probabilmente la prossima volta che farò un altro allenamento così sarà tra una settimana, due quindi ci sta ora, chiacchierato abbastanza? iniziamo con questi 5 minuti di gambe e iniziamo facendo il prisoner squat partendo da qui con le mani davanti salgo in squat e scendo e poi cambio gamba ok? quindi 3 2 1 Ora facciamo dei fondi incrociati dietro, quindi da qua affondo dietro riprese un po' precari per questo Un ponte a una gamba, quindi da qui porto su e spingo. Per renderlo più difficile potete anche mettere il piede su un gradino. Mi raccomando spingete tramite qua. Thank you. E adesso l'ultimo, per dare il colpo di grazia, un ponte normale. Se avete una banda elastica meglio, io ce l'ho di là non voglio andare a Gli ultimi 5 esercizi, lo facciamo in un minuto di pausa. E questi esercizi saranno quelli lì completi che abbiamo imparato in quarantena e che adesso ci portiamo avanti perché chi sono piaciuti. L'esercizio è abbastanza semplice, quindi. Da... up yeah. Spero che voi l'avete fatto tutto, nonostante... <ride> abbiamo okay. gli ultimi due esercizi, due minuti e abbiamo finito, Jimmy. Poi io... possiamo andare a cena. Vado in doccio. Vai, passa. Adesso facciamo il Rotating Bear Through. Se lo ricorda qualcuno, io più o meno. Quindi. Rispetto a quello di prima, non capisco molto l'inizio in perché è sempre quadrupedia, mi giro, Porto un piede avanti, lo stendo e tocco. Da. Vediamo qui di qua. Da. Ok? Abbiamo un minuto di questi. Let's go! Quindi, quadrupedia. Si staccano le mani e il braccio. Si stacca la mano e la gamba opposta. E torno indietro. In questi movimenti il braccio e la gamba opposta lavorano insieme per dare equilibrio. sempre si lavora opposto quindi in quadrupedia alzo il braccio e la gamba opposta estendo torno indietro estendo e giù e cambio avanti sotto avanti potete decidere di farlo anche partendo da una posizione di plank è più difficile quindi da qui Stendo, chiudo, stendo, giù, Io lo faccio in una posizione via anche perché preferisco controllare di più il movimento rispetto a farlo così un po' come avete visto fatto quest'ultimo e non riuscire a controllarlo benissimo. Quindi un minuto. Completato, spero che vi sia piaciuto. Io sto sudando. lì ecco la gocciolina. <ride> Giuro che mi state motivando un sacco meglio. A me motiva un sacco fare questi video perché non nego che tutti i video workout che avete visto in questi ultimi settimane/slash mesi corrispondono ai workout che io ho fatto quindi non ne ho fatti tantissimi e causa vari spostamenti, movimenti, e vacanze o comunque andare a stare un po' con i miei, stare un po' con Jimmy, fare andare sulle montagne, eccetera. Quindi mi da, quindi devo dire che se faccio il video ho un'ulteriore motivazione per allenarmi. Spero che questo video vi sia piaciuto, se così è stato, se mi piace, iscrivetevi al canale e un commento. Noi ci vediamo al prossimo video! Ciao, ciao!